bentornati su my football jersey oggi vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato quello del 23 24 la prima maglia dell'arsenal in versione player Non è detto che questa sia la maglia definitiva, ma è straordinaria. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, veramente bellissimi i colori e la rifinitura in oro. Qui in alto vedete il costo? La maglia è fatta benissimo e vi ricordo che quel prezzo include anche le spese di spedizione, quindi fate voi i vostri calcoli. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia,